Buongiorno a tutti voi e bentornati. In questo nostro nuovo video vi presentiamo il seguente volume Consigli pratici per il, per il fermo modellista Come costruire un plastico Studiare il tracciato dei binari Il paesaggio Gli elementi base per i collegamenti elettrici ed elettronici E volendo anche i rotabili L'autore è Giorgio Di Modica L'editore è Libri Sandit il volume costa 22,50 Se volete potete acquistare questo volume presso il nostro sito web www.elettronicadidattica.com Buona lettura, a presto!